Essere un nomade digitale nel terzo millennio è qualcosa che davvero mi dà un vantaggio. Il fatto di non avere residenza, di non prendere una residenza fiscale da nessuna parte, in nessuna giurisdizione all'interno del pianeta Terra, è qualcosa che può agevolarmi davvero o è qualcosa che forse mi provoca più problemi che altro. Te lo dico tra un attimo. Allora, molto spesso... In la, forse è la domanda da un milione di dollari che mi pongono il 99 per dei clienti perché io mi occupo di piani di residenza fiscale e di pianificazione fiscale ma nella pianificazione fiscale evidentemente il, il fulcro è proprio la residenza fiscale della persona fisica dell'imprenditore che dobbiamo spostare di volta in volta e quindi nasce sempre la tematica si discute sempre su questo argomento le mie risposte tendenzialmente poi sono sempre le stesse e te le voglio riassumere qui uh, per dare la possibilità a te di saperlo e a me di, di evitare di ripeterlo all'infinito Nomade digitale è quello che praticamente perde la residenza, il nomade digitale, in realtà nomade uh, fiscale, qualcuno che perde la residenza fiscale italiana per uh, non assumerla mai più, per non prenderla mai più in nessuna parte del mondo, per lo meno per un periodo limitato di, di tempo. Uh, ma cosa combini di più? Avere una residenza fissa in un paese uh, che magari tassa poco o nulla oppure non averla affatto? ti porto quello che è la mia esperienza sia personale in prima persona sia quella dei, dei miei clienti secondo me oggi bisogna rifletterci abbastanza a lungo prima di decidere di diventare un nomade fiscale di non avere mai più nessuna residenza fiscale questo perché in realtà eh, il non avere una residenza fiscale provoca una serie di problematiche pratiche empiriche e te ne te, te dirò tre su tutte allora secondo me senza residenza, allora di tutto il, il primo problema, poi davvero pratico eh, volendo andare direttamente al noccio della questione, è io non posso ehm, perdere la residenza fiscale italiana se non ne assumo un'altra. Perché quando andrò a iscrivermi all'aire dovrò farlo tendenzialmente tramite un consolato che si trova all'interno del paese dove mi sono trasferito. Il consolato mi chiederà una serie di prove atte a dimostrare che io ho preso la residenza fiscale in quel paese. Per cui in automatico mi scrive Aire con l'indirizzo della nuova residenza fiscale. Che se io non ho, non posso perdere quella italiana. Poi in punta di diritto la potrei perdere, potrei cercare di sfruttare le convenzioni contro le doppie imposizioni, ma diventa macchinoso, difficoltoso e probabilmente non ce n'è assolutamente la ragione. Quindi, punto numero uno. Punto numero due: se io non ho nessun tipo di residenza, oggi residenza fiscale, avrò una difficoltà estrema anche ad aprire un conto corrente, perché la prima cosa che mi chiede una banca. E dove pago le tasse? Se io, proprio così, ormai te lo chiedono così, ti chiedono il TIN, che è il Tax Identification Number, lo saprete se avete provato ad aprire conti correnti al di là dell'Italia, ma in realtà anche in Italia vi chiedono dove pagate il TIN, e questo cioè ti chiedono esattamente alcuni sono poi molto più espliciti di altri, alcuni questionari ti chiedono dov'è che paghi le tasse alla fine della fiera, che è un problema che si pone ormai dal, con lo scambio di informazioni finanziarie automatico, prima non c'era tutto questo casino, adesso da qualche anno invece l'hanno introdotto e tu a questa domanda devi rispondere e se non hai prove a volte neanche il, il, il, il, il proof of address, la prova della bolletta dell'indirizzo dove hai preso la residenza fiscale perché ci paghi la luce, l'acqua, il gas, eccetera, eccetera, il il conto corrente non te lo aprono quindi o l'hai fatto prima ma comunque ci sono altri problemi o non li potrai mai più aprire ok quindi molta attenzione all'apertura del conto corrente se non ho nessuna residenza da nessuna parte punto numero 2 il problema che si pone con l'apertura del conto corrente si aprirà anche con l'apertura di una società offshore anche quando vado da un provider in Estonia in UK piuttosto che in Papua Nuova Guinea per aprire una, una società di nuovo mi chiederanno qual è la mia residenza fiscale questo è meno importante che ai fini del conto corrente però è un problema tecnico che si pone soltanto alcune giurisdizioni una su tutte in realtà dà la possibilità oggi nel, nel nomadi, eh, ai nomadi digitali di aprire un, un conto corrente ma queste sono informazioni che arrivano soltanto all'interno del, del mio corso Flag Strategy capirai che non, non è un'informazione che posso divulgare così semplicemente numero 3 l'altra problematica legata al non avere nessun tipo di eh, di residenza fiscale è dovuta anche a, a, a un accertamento, cioè domani io rientro in Italia, non ho avuto la residenza fiscale negli ultimi 4 anni da nessuna parte, torno in Italia, l'agenzia delle entrate mi chiede che cosa ho fatto dei 4 anni precedenti, questo diciamo, eh, è il caso più semplice, potrebbe arrivarmi in realtà anche un accertamento mentre sono via dall'Italia, per redditi che magari ho prodotto in Italia e mi dovrei essere in grado di dimostrare che in realtà se non ho pagato le tasse su quei redditi è perché li ho pagate da un'altra parte e questa cosa non la posso fare. Quindi mi arriva un accertamento, l'accertatore mi chiederà una dichiarazione di redditi anche, solo, anche magari solo una banca quando torno in Italia per rispostare i miei capitali mi richiederà un, una provenienza e a volte chiedono anche appunto la dichiarazione di redditi che spieghi che quei soldi sono stati tassati. Tu non glieli puoi dare e questo crea chiaramente delle problematiche piuttosto elevate quindi come avete capito io sono contrario al, al nomadismo sono contrario perché secondo me oggi è una stupidaggine cioè esistono molte giurisdizioni amiche che ci danno la possibilità di prendere in semplicità la residenza fiscale con vantaggi enormi anche più grandi della, della politia fiscale e soprattutto non mi creo problemi nei confronti dell'Italia una volta che devo tornare okay? quindi queste altre informazioni sono tutte quante presenti con dovizia di particolare all'interno del mio corso flag strategy se vuoi saperne di più evidentemente lo trovi nei link alla fine del video va bene io ti ringrazio per avermi ascoltato e ti rimando al prossimo video